Bah, la ritrovata competitività dei Denver Nuggets. Alle spalle di Houston Rockets, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, nella Western Conference in basso sono stati i Denver Nuggets la franchigia più attiva durante quest'estate di Free agenti e Trades la squadra del Colorado, lo scorso anno a un passo dai playoffs, ceduti in estremi Sai Portland tra i Blazers. Ha prima provato a inserirsi in uno scambio a tre che avrebbe coinvolto Kevin Love dei Cleveland Cavaliers e lo stesso George degli Indiana Packers, trattativa saltata per un no del general manager dei New Jets, Tim Connelly, per poi acquisire il free agent Paul Millsap, in uscita dagli Atlanta Ups. Millsap. Ex Utah Jazz e alla grande tra le più efficaci dell'intera Lega, sembra andare a integrarsi perfettamente in un roster costruito con pazienza, che non ha più Danilo Gallinari al suo interno, coinvolto in una trade a tre con Los Angeles Clippers e ancora Atlanta Hags, a Denver una seconda scelta al draft del 2019, ad Atlanta Yamal Crawford, poi finito a Minneapolis e Diamond Stone, ai Clips una prima scelta al prossimo draft. Il Gallo, che in realtà era free agent, liberatosi con un'operazione di in entrade, era uno degli ultimi esponenti della squadra delle 57 vittorie e 25 sconfitte in regular season nel 2013, con primo turno di playoffs raggiunto ma perso contro i Golden State Warriors dell'allora Mark Jackson. Erano quelli i Nuggets di George Carl. Del talento diffuso, dell'era subito successiva all'avvento di Carmelo Anthony, un gruppo che ha entusiasmato il pubblico del Colorado, finendo poi per ricadere nell'anonimato già dalla stagione successiva, Carl, coach of the licenziato in estate, Merce il grave infortunio occorso allo stesso Gallinari, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, con tanto di lunga e faticosa riabilitazione. Da quel momento in poi Denver non è più riuscita a raggiungere la post-season, varando un piano di rebuilding che ha coinvolto anche il front-office, addio allo stimato Masai Uyiri, via direzione Toronto Raptors, dentro team Connelli. Un processo di ricostruzione che ha richiesto degli anni per giungere a compimento e che sembra adesso dare finalmente i suoi frutti. Archiviata la parentesi con Brian Shaw in panchina, è ora coach Mike Malone a guidare la squadra del Pepsi Center, con risultati che sono migliorati di stagione in stagione, in particolar modo nella seconda metà della scorsa regular season, in cui i Nuggets si sono affermati come uno dei migliori attacchi della Lega. Fonte, la Denver del 2017 ruota intorno a Nicola Jokic, centro-serbo di 22 anni, vero perno del sistema offensivo di Malone, che prevede tiri veloci nell'azione e palla che gira dalle mani dello stesso Jokic, passatore immaginifico per un giocatore della sua stazza, pronto a premiare i tagli degli esterni e a far felici gli altri compagni di squadra. E' però nella metà campo difensiva che giochi che espone tutti i suoi limiti di pigrizia e scarsa attitudine, rappresentando al tempo stesso la croce e la delizia di questi New jets, che per questo motivo hanno acquisito in estate Paul Millsap, giocatore di energia, buon difensore e grande rimbalzista, doppia doppia ambulante, oltre che attaccante migliorato nel corso degli anni. Con l'addio di Gallinari, il frontcourt titolare di Denver dovrebbe essere completato dal veterano Wison Chandler, difensore e tiratore, sempre più utile nel attuale, mentre sono destinati a fungere da seconde linee dal re l'Arthur e Juancco Hernan Gomez, spagnolo ancora tutto da costruire. Non mancano gli esterni a Malone. Se si pensa alla crescita esponenziale di Gary Harris, shot in guardi 22 anni, giusto mix di talento e di energia, perfettamente dentro il sistema dei nuovi Nuggets. Riparto guardie che può contare sul veterano Yamair Nelson, ma soprattutto sui due giovani Emmanuel Mudiay e Yamal Murray. Se il ganese ha faticato a trovare la sua reale dimensione dopo i primi due anni da professionista, Murray, prodotto di Kentucky, ha mostrato lampi di talento clamoroso nella sua prima stagione. Tiratore sopra la media, anche e soprattutto dal palleggio, ha alternato spesso grandi giocate ad errori grossolani, dalla sua crescita passano le ambizioni di una Denver sulla carta di nuova competitiva. I vari Will Barton e Malik Beasley aggiungono energia dalla panchina, mentre sarà tutto da scoprire l'impatto dei nuovi tre Liles, lungo ex jazz, e Tyler Lidon, alla scelta all'ultimo draft alla numero 24, proprio da Utah, in cambio di Donovan Mitkel. Ancora da definire invece il futuro di Mason Plumley, centro ex nets e blatzer's restricted free agent che non ha ancora accettato una qualifying offer da 4.5 milioni di dollari l'anno. Plumley e Kenneth Faried, altro giocatore di puro atletismo presente nel roster dei Nuggets, rappresentano le prime riserve di giochiche Millsap, al momento giocatori chiave del nuovo corso di Denver.